Ciao a tutti, sono Candida, benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo album. La particolarità di questo album è che, eh, come vabbè, mi piace fare ogni tanto, non ho voluto utilizzare uno dei, degli album di carta scrap bellissimi che, che troviamo in circolazione di varie marche, e che bisogna dire che già solo utilizzando quella carta che è così bella metà del lavoro è già fatto in questo caso ho voluto provare a realizzare un album utilizzando semplicemente delle pagine di un vecchio libro e del cartoncino che ho, che ho decorato decorato con eh, le cartelle da embossing la e la b-shot e poi ho sporcato il tutto con il solito distress ink vintage photo che, che uso sempre per i miei lavori e ho ancora ritagliato con, su del cartoncino di questo, di questo colore verde acqua che mi piaceva molto dei fiori e delle farfalline e con vari timbri e fustelle, vi spiegherò poi all durante, durante il video come ho fatto per realizzare appunto certi particolari e, mh, ho realizzato e ho, e ho completato l'album ho fatto questo questo fiocco più o meno del colore, del colore delle farfalle, anche all'interno del video vi faccio vedere come. E l'album come struttura è molto semplice molto veloce da fare. Non è, non è niente di complicato, è fatto in questo modo. Qui abbiamo due tasche dove si possono vedete, inserire le foto. La parte centrale si apre in questo modo. Vedete, ho lasciato lo spazio sempre per inserire le foto. La parte centrale con un tag che ho decorato, poi vi spiego come, all'interno del video. E anche qui nella parte bassa, di nuovo, un posto per un'altra foto. Qui ho inserito un inserto fatto sempre con della carta semplicemente goffrata. E qui ho decorato facendo uno stencil sulla, sulla pagina del libro, che praticamente dà questo effetto. Dall'altra parte abbiamo di nuovo il posto per inserire la foto, una pagina che si chiude in questo modo, anche qui, solito posto, E questo diciamo che l'album vedete molto molto semplice questo è il particolare che ho realizzato qui con della tela e qui con della, della magna carta che, del quale ho fatto con il quale ho fatto sia il tag centrale questo che dei piccoli particolari in questo caso che sono stati timbrati con la scritta life e in questo caso che ho decorato richiamando le stesse le stesse fustelle che ho utilizzato all'interno dell'album. Anche sulla copertina anche sulla copertina ho utilizzato carta semplice timbrata con la scritta "Bei momenti" e il solito sacco la solita tela che ho incastrato in, questi, in questo modo. Adesso che abbiamo visto come è fatto l'album procediamo con la realizzazione. La struttura di questo album è relativamente semplice abbiamo anche bisogno di, di pochi pezzi di cartoncino. Allora vediamo nello specifico. Partiamo da due fogli A4 dal quale ricaviamo due pezzi delle dimensioni di 27 x 21 cm sul lato lungo, quindi su quello da 27 cm andiamo a fare un piego a 13 cm e a 14 cm, quindi lasciamo un centimetro tra un piego e l'altro. Facciamo la stessa identica cosa sul secondo pezzo di cartoncino, quindi un piego a 13 e un piego a 14. Poi abbiamo bisogno di due cartoncini delle dimensioni di 14 per 11,5 eh, sul quale andiamo a fare un piego da mezzo centimetro sui tre lati e un altro pezzo delle dimensioni di 8 per 14 eh, dove andremo anche qui a fare un piego da mezzo centimetro sui tre lati. Questi due pezzi di cartoncino che vedete ho fustellato con una fustella ci serviranno per realizzare due tasche. Ho ancora bisogno di due pezzi eh, delle dimensioni di eh, 12,7 x 13, sul quale creiamo un piego da un centimetro sul lato corto e un altro pezzo da 12,7 x 16,5 dove creiamo un piego da un centimetro sul lato corto. Per finire l'ultimo pezzo eh, di cartoncino è 21x13,5 e anche qui andiamo a creare un piego da un centimetro sul lato lungo. Questi sono i pezzi che ci servono per realizzare la struttura e adesso andiamo ad incollare. non ho ancora incollato le tasche sul mio album in quanto in questo caso devo prima ricoprire, ricoprire lo sfondo con la carta scrap eh, diciamo che la carta che utilizzo per foderare il mio album ha come caratteristica quella di non essere una carta scrap solita ma eh, praticamente è, è stata è, ho utilizzato semplicemente degli, dei fogli di un vecchio libro e della, del cartoncino bianco che ho con la v-shot e le cartelle dell'embossing eh, imbutito in questo modo poi ho usato vari, vari timbri insomma altre, altre cose che, che vedrete man mano che monto però eh, ho utilizzato solo questo tipo di carta eh, per foderare e per decorare tutto l'album senza comprare nessuna carta scrap particolare adesso cominciamo a rivestire il nostro album Per chiudere l'album, che praticamente verrà così, ho deciso di utilizzare del nastro che voglio far girare tutto intorno e poi in questo modo, e poi annodare. Però, eh, cosa voglio fare? Visto che per, vedrete poi alla fine quando li attaccherò, per decorare l'album ho, ho fustellato queste farfalle, questi fiorellini con, con questo cartoncino verde acqua e marrone voglio eh, nello stesso modo colorare il mio nastro in modo che rimanga coerente con i colori dell'album quindi procedo in questo modo allora taglio anche un po' di più perché magari lo utilizzerò per fare qualche fiocco all'interno, vediamo taglio il mio pezzo di nastro poi utilizzando questi due pennarelli di stress marker che sono esattamente di questo verde acqua e il marrone che è come il cartoncino degli abbellimenti che ho fatto vado a sporcare il mio nastro comincio da questo colore dal colore più, più chiaro. Aggiungiamo un po' di marrone. Mettiamo solo in alcuni punti. Ora lasciamo asciugare. E poi, se non ci piace il colore, ripetiamo l'operazione. prima di continuare con il montare il mio album vi voglio far vedere alcuni particolari perché altrimenti eh, vedete le cose finite però non, non si capisce bene quello che ho fatto allora volevo farvi vedere alcuni particolari intanto questo è un semplice nastro di, di, di, di tela, di sacco che ho utilizzato per i vari pezzettini che vedete sparsi per tutto l'album poi ho utilizzato per le mie farfalle e i miei fiorellini, queste due fustelle, questa fustella per le farfalle e questa fustella per i fiori, ho utilizzato dei semplici cartoncini colorati e dei timbri con i quali ho timbrato prima le farfalle e poi le ho tagliate con, con la mia fustella. Chiaramente, come dico sempre, il tutto è stato poi eh, sporcato con il tampone della Distress Vintage Photo perché, per avere tutto questo, questo effetto che vediamo. Poi un'altra cosa importante che secondo me è carina e, e si può utilizzare in vari modi, cosa ho fatto? Ho fustellato, ho fustellato eh, dei pezzi di cartoncino con questa fustella ma ho utilizzato questa fustella in vari modi cioè ho ritagliato dei pezzettini che vedete sono quelli che ho tipo incollato su, questo, su questa pagina e vedrete in altri pezzi che incollerò poi sulla copertina con altri particolari poi ho usato la stessa fustella per tagliare direttamente il foglio di libro ed avere questo effetto in cui si vede il marroncino sotto che rimane molto bello e inoltre ho, voglio utilizzare cosa ho fatto ho tagliato un pezzo in più e voglio utilizzare questa, questo cartoncino fustellato per decorare per esempio questo tag in questo modo semplicemente con il mio distress vintage photo io cosa faccio? Vado a utilizzare, vedete, questo, questa fustella, questo cartoncino che ho fustellato per creare dei motivi su, in questo caso, qui sul mio tag, ma posso benissimo per esempio fare dei motivi qui. Così, che vanno a richiamare il cartoncino che ho incollato questo per farvi vedere come magari utilizzare in vari modi con una fustella quant quante cose insomma si possono, si possono fare direi di procedere con il finire di montare il mio album questo è il nastro che si è asciugato e che vedete richiama un po' i colori dei miei fiorellini e vado ad incollarlo prima di andare a montare la mia copertina perché praticamente dal momento che voglio fare così in questo modo vado ad incollarla al centro e poi dopo rivestirò le mie parti con la mia carta. Anche il video di oggi è terminato, questo è il risultato finale di questo album realizzato semplicemente con cartoncino bianco decorato e le delle pagine, delle pagine di un vecchio libro. Se avete dubbi o domande potete scrivermi, sarò felice di rispondervi oppure se volete lasciate semplicemente un commento, mi farete felice. Ehm... Come dico sempre se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto così mi aiuterete a farlo crescere e a questo punto non mi resta nient'altro che augurare buona creatività a tutti e dirvi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao!